Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo presentare un'app dall'App Store eh, iOS disponibile quindi per eh, iPhone e iPad che si chiama My Talking Got Light e vorrevo usarla in maniera originale per eh, produrre realtà aumentata. Questa è l'interfaccia dell'applicazione. Dell è un fumetto video aumentato interessante perché potrebbe essere uno stimolo di, di, divertente per catturare l'attenzione su un argomento. Ad esempio nel contesto di didattica aumentata potrebbe essere usata in diversi modi si potrebbe utilizzare per illustrare un ambiente questo ambiente compare sullo sfondo e può essere anche mobile eh, si potrebbe utilizzare per presentare un'opera d'arte un edificio si potrebbe utilizzare per recensire un libro l'app nasce in funzione del divertimento ma per noi può essere inter una interessante proposta per la didattica Alcuni suggerimenti, il docente per esempio nel momento preparatorio di un'unità di, un di lavoro potrebbe lanciare uno stimolo per introdurre un nuovo argomento, innesco. Gli studenti nel momento laboratoriale in classe potrebbero presentare le loro ricerche con questa applicazione. Gli studenti in attività di outdoors eh, potrebbero preparare presentazioni eh, su ciò che stanno eh, osservando gli studenti potrebbero presentare con questa applicazione se stessi. Naturalmente è un'applicazione che, che va utilizzata per dei flash brevi su delle realtà didattiche, quindi è un'app che vedo di realtà aumentata se si considera che c'è un personaggio che parla e spiega su uno su uno sfondo rappresentativo di un'esperienza. Ecco, adesso vi mostro il tutto. Questa è l'app da scaricare. La troviamo qui, nell'App Store, come vi avevo detto prima. Vediamo ora come funziona l'app. Abbiamo a disposizione una serie di, di avatar che possiamo andare a modificare con modifica avatar. Come vedete posso modificare i colori, esempio eh, potrei eh, l'incarnato, la bocca, mm, ho eh, queste possibilità, eh, il, la pettinatura, posso modificare anche la pettinatura del, del personaggio. Vedete, ho la possibilità anche di ruotare il personaggio per vedere l'effetto. Eh, posso, eh, naturalmente entrando, ho scelto un avatar femminile, modificare eh, la, la maglietta. Tengo questa che mi piace, i pantaloni con eh, poi eh, calze e scarpe. Ci, ci sono alcune funzionalità. Eh, eh, ecco. Comunque, che ehm, alcune funzionalità che ehm, sono a pagamento. Noi naturalmente sceglieremo quel, eh, quelli free. Eh, eh, creiamo, clicchiamo su Crea video e, ehm, eh, come potete vedere, ho un personaggio. Eh, ciao e, e, e adesso registrerò e la possibilità eh, se voi guardate lo sfondo di eh, girare attorno nell'ambiente eh, circostante dove eh, dove siete adesso va bene lo sto facendo per dimostrazione qui nel mio laboratorio e ehm, però eh, avete la possibilità di ehm, eh, rendere evidente eh, una situazione d'esperienza sul, sullo sfondo e di eh, descriverla con questo personaggio, aumentando la visione. Ecco, eh, si clicca sul eh, tasto Registra. Ecco, sono in registrazione ora e, eh, per dimostrarvi come sia facile realizzare questa eh, presentazione aumentata. Vedete, questo è il mio computer, potrei anche, eh, non so, recensire un libro mostrando il contenuto. Esempio, prendiamo il libro La vicarianza. Potrei metterlo sullo sfondo. Potrei anche sfogliarlo e uh, uh, parlare, di, ad esempio, del, di che cosa significa la vicarianza e che cosa uh, um, ci vuol dire Alain Bertholdt su questo concetto pedagogico. Importante. Ecco, vi ho mostrato allora l'applicazione la, e come funziona e spero che, che lo possiate usare nella uh, didattica, eh, aumentando l'input eh, e um, aumentando quindi l'esperienza che um, potete attivare all'interno della classe.